Amore, è tutto pronto? Sì, amore. Ma la proviamo la nuova funzione della valigia? Sì, dai, proviamo. Guarda, chiudi. Oddio, ha funzionato? Sì, siamo già arrivati. Allora, amore, il pericolo è a destra o a sinistra? Noi dove andiamo? andiamo a sinistra ora ad Albandeira perché stare in mezzo alla gente fastidiosa quando si può stare in una spiaggia privata l'unico problema è raggiungerla di accesso. Io no. No, ma li troveremo. Secondo me è di qua. Qualcosa. Eccoci c'è la base, la scelta degli hotel in vacanza è semplice, posso anche sceglierlo io, basta che sia da 5 stelle in su. Allora, visto che sono stati giorni di solo uscite, proviamo a fare qualche entrata con l'immancabile Ninjabet che mi ha generato giusto qualche commissione, visto l'ottimo programma di affiliazione di cui faccio parte sto anche provando questo servizio, Bet System ma ve ne parlerò in un prossimo video più approfondito. Cosa hai trovato anche qua in Portogallo? Pizza napoletana! Guarda, mancano solo gli occhi qua. Ar in piscina, che è meglio, spa, un sacco di belle mete, quale sarà la nostra? Dove staremo andando? <susurra> Fregata! Mi sembra abbastanza sano, no? E questi? No amore, ti avevo detto di stare in close up. Questa è l'agilità in un gesto, e questa è la tenerezza in un gesto. Potremmo essere a Milano e invece. no, Lisbona. Ok, arrivati a Lisbona, ma prima di esplorarla, un resoconto sull'Algarve. Innanzitutto, consigliata? Io direi di sì. Ottimo, anche se è un posto è sicuramente da esplorare, non bisogna star fermi, si cap capitano delle grotte in mezzo al mare, c'è cioè l'alta o la bassa marea, quindi direi veramente pochi punti negativi. Ma non lo dici che ho portato anche la muta? Ah beh, l'acqua è un po' freddina. Mm. Guarda. L'aereo che prendi fra poche ore.